Stiamo lavorando sui, eh, sui models, cioè sul, sul blocco del diagramma eh, dell'architettura MVC che si occupa della gestione del database. Abbiamo visto un eh, primo meccanismo per accedere al database, in cui eh, l'utente eh, si estende la classe eh, model del, eh, del Codigniter. In questo video invece vedremo come eh, usare un creare un modello eh, diciamo personalizzato senza senza necessariamente dover estendere una classe già esistente. E questo si può fare perché è più flessibile, poi in questo modo, come vedremo, non siamo più vincolati a una tabella e a una chiave primaria. Se noi guardiamo eh, dunque se noi guardiamo news model eh, quando estendevamo il modello dovevamo precisare una tabella e una chiave primaria eh, oltre ai campi ecco che vediamo adesso come si può fare senza questo vincolo allora eh, per far questo sempre in models creeremo una eh, un file php che chiamiamo, dunque l'altra abbiamo chiamato news model, questo lo chiamiamo news custom model. custom model.php. Ok. Allora, se andiamo se nella documentazione di CodeIgniter, qui CodeIgniter 4, nella parte della modellizzazione dei dati, cerchiamo Manual Model Creation. Ecco qua, e qui avete già il codice da inserire in questa classe. Lo copiamo e lo mettiamo qua. Allora, intanto vedete che usa Codigniter Database Connection Interface. Crea una classe, qui è chiamata User Model, ma noi la chiamiamo eh, News Custom, Custom Model e ha, eh, un, che ha un attributo protected db e poi un costruttore. Allora, lasciamo qui com'è questa, questa class e ci aggiungiamo un metodo public function. Eh, vediamo un po', potremmo per esempio fare un metodo che ci eh, trova, que, dunque se noi guardiamo il nostro sito nel, eh, nell'elenco, venivano elencati tutti. I, eh, tutti i, le news con la possibilità di cancellarne e modificarla eh, perché eh, invece per esempio nella home potremmo mettere che ne le ultime due, due notizie quindi nella nel, questa funzione possiamo chiamarla get latest anzi ultime in italiano ultime notizie ok e qui Andremo a cercare nel nostro, nella nostra tabella le ultime notizie. Allora, ehm, come, come si fa? Sì, eh, dunque, la prima cosa è specificare in quale tabella del, del nostro database vogliamo lavorare. Quindi, si usa il termine $Builder, stiamo proprio costruendo la nostra query, uguale dis. Ok, eh, db, l'abbiamo visto nel costruttore, e poi gli specifichiamo la table. La table nel nostro caso è, allora, vediamo un po', è news, tabelle news. Ah, scusate, eccola qua. Eh, news, apice, news apice, quindi diciamo guarda, vogliamo lavorare con la tabella news per ora facciamo il codice, vediamo che funzioni e, e in modo tale che ci dia tutte le ultime notizie, ok? allora a questo punto è sufficiente dire, dollaro anzi, facciamo dollaro data uguale dollaro builder db anzi scusate dollaro builder no sì, c'è già fatto dollaro builder get dammi tutti i record di quella tabella li vogliamo sotto forma di array e quindi dobbiamo specificare get result array ok e questo ci restituirà in dollaro data i eh, tutti i record di questa tabella ok possiamo restituire dollaro data punto e virgo ok allora adesso dobbiamo tornare al controller index e modificare la nostra eh, il, diciamo il metodo di default cioè quello che qui ci dice ultime notizie, aggiungendo la parte che riguarda, il, cioè l'elenco di tutte le notizie. Allora, torniamo a noi. Qui la cosa che vi dovete ricordare è di definire $db e dire $db underscore connect connettiti al database. A questo punto possiamo costruire un, lo chiamiamo sempre $model, come prima, new, stavolta Invece di creare un newsmodel, creeremo news custom model, cioè creeremo un'istanza custom model. Allora, custom model è questo che l'abbiamo appena creato, eh, si aspetta dollaro db e quindi qui come parametro gli passiamo dollaro C'è solo questo da ricordare, ok? cosa ci interessa fare adesso noi richiameremo dollar model e richiamiamo la get ult no eh, mi pare get ultime poi controlliamo notizie vediamo get ultime notizie ok quindi richiamiamo questo metodo questo metodo ci eh, restituisce quell'array dove andiamo a metterlo? A noi interessa metterlo, eh, prendiamo l'esempio da lista, eh, lo andiamo a mettere in dollaro data di notizie, qua. e poi facciamo la view della pagina con i dati. Questo lo commento un attimo, ok. Quindi, ho creato un'istanza, questa volta, del mio modello, quello personalizzato. Ho richiamato il metodo notizie, li ho messi nell'array data e li ho passati alla pagina. Vediamo. Vediamo che errori ci sono. Ecco qua. Allora, non trova eh, NewsCustomModel. Ok, non lo trova perché non gli ho messo lo use di news custom model, aveva solo quello di un news model e non sapeva dove andarlo a trovare. Ok, e di conseguenza stavolta se io faccio home, allora vediamo un po', dice get ultime notizie, ok non avevo solo salvato e quindi qui Adesso se io clicco home ho l'elenco delle ulti tutte, le ultime notizie con i pulsantini. Ok, eh, quindi riassumiamo, abbiamo creato un, eh, me, un, un modello customizzato in cui questa prima parte è, viene presa dalla documentazione, c'è cioè un costruttore, ci si, semplicemente si fa riferimento al database. Ogni eh, metodo può eh, specificare a quale tabella eh, vuole accedere, ok, poi per il resto creando la e richiama dei metodi di default. Allora, ehm, vediamo giusto per, per così aggiungere qualche cosa a questo video, come possiamo fare ad avere le ultime notizie, ok? Quindi eh, le ultime eh, in base, se ci ricordiamo, qui c'è un eh, id, titolo, descrizione, autore e data di creazione. Ho inserito quattro notizie, prendiamo per esempio le ultime due in ordine temporale, ok? Allora, anche qui è molto semplice. Prima di andare a reperire i, eh, i record, bisogna specificare ehm, dollaro builder. Okay. Allora, prima di tutto gli diciamo di, che noi vogliamo, ad esempio, che vengano ordinate, quindi order by. Eh, la stringa diciamo eh, questo è il campo di eh, ordinamento data creazione poi controlliamo e noi lo vogliamo in ordine eh, discendente ok dall'ultima alla penultima poi possiamo dirgli che non ne vogliamo quattro ma che ne vogliamo 2 uh, per esempio eh? gli diamo un limite 2 ok salviamo e vediamo cosa succede uh, non gli piace limit 2 ah uh, sì perché perché è builder e non build ok Eccole qua. E qui ci sono le ultime due notizie. Eh, magari togliamo i pulsantini e così concludiamo. Allora, la nostra view, questa qua, eh, pagina dollaro data, questa qua, eh, si sì, passa tutto, eh, però eh, richiamava l'item. E venivano eh, visualizzati i pulsantini solo se l'ID aveva un valore. Quindi possiamo togliere questo valore, quindi per tutti i record for each, facciamo giusto così, eh? dollaro beta di notizie, es, dollaro chiave, eh, eh, dollaro notizia. Allora, dollaro data di notizie, eh, l'elemento che sta in dollaro chiave, eh, dobbiamo mettiamo l'id a stringa vuota, giusto così perché è più carino ma non per altro. Vediamo un po'. Eccole qua, e qui abbiamo l'ordine, controlliamo ancora l'ordine, Dolor e Dolore sono effettivamente, Dolor è eh, 3 agosto, Dolore 1 agosto, e gli altri sono tutti precedenti. Allora, eh, riassumendo, abbiamo visto due meccanismi per accedere al database, uno, questo con l'estensione del model, che ci vincola una particolare tabella ma è molto molto semplice da utilizzare e quello customizzato che consente più flessibilità è un pochino più mh, così elaborato però ricordiamoci che la documentazione è molto precisa no? se voi qui eh, andando anche avanti poi eh, adesso vedremo anche degli altri esempi, ma ci sono tutti gli esempi di queste chiamate, del limit, de, de, dell'order e così via.